Je m'appelle Daniela Delio, je fais la vigneronne. Je suis Michel Charbonnier, c'est la quatrième année que je gère Valpage. Je suis Arnella Pépelard, je suis née et j'ai grandi en Bosnie-Herzégovine. Je suis Luciano Segesio, je m'occupe surtout de mise en place d'expositions. Je suis Andrea Direnz, je suis éducateur et je suis rappeur aussi. Je m'appelle Bruno Bassan, je suis le vétérinaire du Parc national du Grand Paradis. Qui sommes-nous Ah, sommes-nous prêts J'ai. Il confine della mente. mente? Mente! Il confine della mente? Mente! Il confine della mente? Mente! Non è affatto esistente? No! Ah, il confine della mente? Mente! Restiamo indefiniti ampiamente? Mente! Conoscerci veramente? Mente! Può risultare divertente? In un mondo felice apparentemente? Forse? Siamo un deterrente? No! Sai che questo tipo di sofferenza ha dentro di sé una plusvalenza, e nonostante l'incombenza sappiamo, Sa sappiamo fare la differenza. Io sono Andrea Virenzo, io sono educatore e sono rapper aussi. Quindi, ici, nel centro dove je lavoro pendant les journées, ce que je fais c'est d'accueillir des personnes qui ont eu des problèmes mentaux et qui peut-être maintenant sont mieux, parce que la phase plus négative, plus difficile c'est déjà passé. nous on accueille les personnes qui sont en train de sortir des problèmes et qui ont besoin de retrouver la confiance dans la société, dans la vie, dans les rapports entre les personnes. Il confine de la mente, non est affatto fatto existente, non Bravi ragas Bravi boy Normalement, euh, avec le rap, on, on, on donne beaucoup d'importance aux messages, donc euh, aux textes, et on les écrit ensemble, cherchant toujours de retrouver un sens dans ce que s'est passé. Donc on n'a pas peur de... Di de parlare della follia. Qui lo dico e non ti mento! Sono matto e sono contento! Sono matto e sono contento! Non sono tutti le mêmes, quindi on peut dire: non è tutti differenti, se on veut. Basalia diceva da vicino: nessuno è normale. On veut vivre. E donc ici qui a trouvé trovato qualcosa di différent par rapporto Alla fine ci siamo riusciti. Sì. Infatti, dieci anni che sono qua per la resto non vanno ancora via. Bellissima. E non sei più tornata indietro. No, no. Non hai più avuto crisi, né no. problemi. la vita va avanti. La vita va avanti. Il y a dei momenti di Mais Ma on doit un peu le dépasser. Même avec l'ironia. Ci ridiamo sopra. Ci ridiamo Con sopra. Con l'ironia. Così ne usciamo. Chissà. Ma là on doit trouver in, uh... In altra frase, per completare la rima. Qui sommes nous, nous sommes les fous, en réalité si passe le mot les fous, nous sommes les foudres. Ah. Ça. Nous sommes les foudres qui tombent le ciel, nous sommes les feuilles qui sont tombés. Wow! Abbiamo scritto questa frase e non so se vi ricordate, dentro in questa frase c'è un significato molto più profondo di quello che appare semplicemente così leggendo. «Tombé». «Tombé», a volte sa dire «dà notre vie quotidienne», sa dire «tombé malade». Les foudre che sono tombé ieri, siamo noi che ieri magari siamo stati male. È come se ci sentissimo già legati a un passato, però forse possiamo andare avanti. In ah. francese un po' di rosy, «tombé amoureux». Innamorare anche quando esatto. ti innamori sei un po' folle, a volte. Anche quando ti innamori sei un po' folle. Perché? La seconda frase, non sommes les feuilles qui tombent hier. E qui c'è un po' una citazione, no? Quel poeta francese famoso, Prévert. Vi ricordate? Jacques Prévert. Bravissimo. Le foglie che cadono che cosa rappresenta? Le feuilles qui tombent. La morte. La morte. La morte. Sì. Ma anche la trasformazione. Perché poi arriverà le printemps. Sì. E? Come se ci fosse una rinascita. E rinasciamo, rinasciamo. come se ci fosse una rinascita. Aujourd'hui, ça ne va pas, demain non verrà. Le monde qui tourne ne nous comprend pas. Senti eh, eh, che c'è un ritmo dentro queste parole. Aujourd'hui, ça ne va pas, demain non verrà. Le monde qui tourne ne nous comprend pas. Lo sentite? Questa è la metrica. Donc, quand nous écrivons, nous écrivons à casse, ce n'est pas par hasard. Le rythme, sans le, le sens des mots, c'est rien. Mais le sens, sans le rythme, ça ne marche pas. Aujourd'hui ça ne va pas, demain on verra. Le monde qui tourne ne nous comprend pas. Aujourd'hui ça va pas, demain on verra. Le monde qui tourne ne nous comprend pas. Le monde, des fois, on a l'impression qu'il n'a pas le temps de s'arrêter pour comprendre. Parce que comprendre, des fois, ça veut dire un, un effort. Oui. Et des fois, on a peur de comprendre. Des fois, c'est mieux juger sans comprendre. Parce que si tu juges sans comprendre, tu te protèges ah, le giovani africaine che sono arrivati, sono tous sì, les... No, è la paura del diverso è la razzismo. paura, è la pa... eh, può essere razzismo su diverse categorie sì. e purtroppo anche sul disagio mentale c'è cioè questa tendenza sì. e allora noi abbiamo anche un po' questo compito visto che siamo usciti dalla fase più pesante del disagio possiamo come dei testimoni andare a dire a tutti gli altri guardate che cioè, non è la fine del mondo eh si può, se ne può uscire, non c'è bisogno di avere paura, anzi, se ci mettiamo un po' più in relazione forse ci si aiuta l'un l'altro. Esatto, certo. Sai che questo tipo di sofferenza ha detto, detto che plusvalenza. E nonostante Ricombenza, sappiamo fare la differenza. differenza. Eh, ci sono anche quelli che proprio mettono le etichette gay, grasso, brutto, Nero. scemo e straniero. Quello è un, un discorso più difficile. Eh sì. Il razzismo delle persone. Ah sì. ah sì. E allora? E allora lui ha detto che lui vuole partire. On est devenu des amis, se allora che lui non ha Non mi vuoi e io resto. Nel momento in cui invece siamo diventati amici, lei ci ha detto. Adio, je veux essere, il faut que je pari. Adio, je confesse, se devi andare. Se io rifiuto, come diceva Viole il problema che ho sì, ti perseguita, se invece lo accetti, lo guardi negli occhi e qui in questo caso diciamo diventiamo amici, forse a quel punto lei se ne va, lei se ne va. è un forse. po' questo, eh? forse, forse. è bello questo messaggio, bello eh, sì. il fatto di dire facciamo amicizia può voler dire proprio questo, accettare che sì, bisogna convivere con questa malattia, e forse in quel momento magari non se ne va, ma te ne puoi un po' anche dimenticare. Sì, sì, ma più che non accettarla, è che quando un dottore ti dà medicine sì. e non ti spiega che medicine ti dà perché, non so perché. Mm -hmm. Però tu puoi anche aver paura a dire chissà se i mi, miei effetti collaterali, se mi fa male ai reni, se non ti dicono, tu come fai a sapere? Che medicine prendi, se stai tranquillo, ti devi fidare proprio ciecamente del dottore. Eh beh, è difficile. Eh. Perché a volte quello che ha descritto Violetta è un rapporto di potere, dove c'è sì. uno che comanda e l'altro deve subire. Non solo è malato, ma in più si sente schiacciato dal sapere che l'altro ha, e che però non viene spiegato. Ravello rap, j'essaie, tu donne au moins dans ce moment là, la libertà aux gens d'être ce chi sono sans problème, sans peur, et avec les, les tests qu'on écrit ensemble, on se connaît. Ok, je m'en mets aussi, je suis là, c'est au moins... Je Vous vous la rappelez déjà, Omar Ghe, ghe, ghe, ghe. Qui sommes-nous Nous sommes les fous, qui sommes-nous Nous noi? les fous. qui Chi nous noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Qui sommes-nous Nous sono les fous. Qui sommes Chi sono sommes les sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi sono noi? Chi rifacciamo rifacciamo che dobbiamo impegnarci impagna, un po' di più, praticamente brava, non dobbiamo fare la pausa, bravissima e allora una vita complica che non mi fa partire come è venuto dei miei se allora che è dei miei a Dio, io voglio essere il po' che mi parla confessa se è già tardi <totipi> a Dio, io voglio essere il po' che mi se a Dio, confesso è già le fur, fu, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, in linea retta, linea retta. 3, 2, 1, le percussioni sono energia e ci portano via via, si scaldano il cuore e la mente, ci fanno sentire veramente sentiamo sempre, sempre il ritmo del cuore non sentiamo tutto il rumore perché viaggiamo con la mente, mente e portiamo una scintilla dove non c'è niente in ogni esibizione portiamo l'emozione dell'imperfezione oltre il muro dell'indifferenza portiamo in musica la sofferenza su questo ritmo mi sento audace, di tutto mi sento capace anche di andare molto lontano vieni con me ti prendo per mano, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, in linea, linea retta, in linea retta, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, <November> <no> in linea retta, in no. linea retta, fulmini. fulmini, fulmini, fulmini, fulmini, fulmini. Linea retta, linea retta! retta linea retta! Retta retta! Retta retta! Retta retta! So! So! So! So! So! Se mi chiedi di fare un po' di freestyle lo faccio, guardami bene lo so che ti piaccio non mi tanto, lo so altro quando lo so uh, che uh, sto uh. cantando, adesso tocca a te sul palco! Io faccio i complimenti denti a Loretana perché è perché sempre è la, la, più la più brava! è sempre la più brava! E' davvero bravo a cantare E' davvero bravo E' non sta qui in ospedale uh! E' yeah, Niente in ospedale, siamo sulla strumentale Voglio stare bene, non voglio stare male Faccio rap E ma voglio mi piace mangiare improvvisare. E voglio mangiare E voglio mangiare Ti chiama la pancia Sono qui <ride> Ma mi voglio non stanca Ancora continuo Lo sai che ci sono Tutti insieme per un unico suono Fulmini Fulmini Fulmini Fulmini, Fulmini. Fulmini. In linea, in linea retta, in linea retta Facciamo freestyle E la parola, la parola la cosa ci piace assai <ride> <ride> Grande Gabri, sei un grande, grande, faccio, grande freestyle un... Faccio, faccio freestyle e mi piace freestyle. assai Faccio freestyle e mi piace freestyle. assai Faccio freestyle e mi piace, freestyle. Freestyle. E mi piace assai Bravo Tago che è, è, mago. è, è, mago. è sagro, sagro, sagro, un mago E Sago, Sago, Sago è un mago E Sago si chiama ed è un mago E Sago si chiama ed è un Grandi ragazzi, grazie di tutto, è stato bellissimo. Eh, Bravi. per